benvenuti sul canale di scuola in questo video voglio spiegarvi come si utilizza questa tavola di attività di pregrafismo che ho chiamato tavola dei circuiti perché mi ricorda molto i circuiti elettrici facciamo un esempio ho delle combinazioni, sul sito ne trovate altre da scaricare che mi propongono un percorso spero lo riusciate a vedere bene con i colori della vostra risoluzione qui ho rosso, quindi qui viola, qui rosa Cosa devo fare? Con un pennarello, avendo sempre a disposizione la eh, sequenza, io non faccio altro che ripercorrere il percorso che mi viene indicato con il pennarello su questa tavola. Come vedete, e spero che ci riusciate, la tavola è ricoperta di un eh, semplice nastro adesivo trasparente, è cartone, quindi io la posso tranquillamente cancellare, magari fatelo con una spugnetta, non con il dito come sto facendo io, quindi arrivo qui e poi proseguo. Sono tutte attività diverse, qui ho l'onda che ritroviamo poi come movimento nel corsivo, ho zig zag. Ho le cunette, ho questa graffa che eh, mi propone la L la E sempre con il corsivo, un'ondulazione più ampia, ho zig zag, ho il tratteggio e questo è un altro zig zag in direzione diversa. Ovviamente la tavola io la posso proporre anche al contrario, in questo caso, alcuni movimenti verranno diversamente. Sul sito potete trovare una versione stampabile della tavola e diverse combinazioni da provare per le vostre attività di pregrafismo. Buon lavoro!